Grazie Presidente, questo emendamento va in correzione di un altro emendamento eh, che eh, diceva più o meno le stesse cose, però eh, corregge un parere eh, della sovrintendenza capitolina eh, che vado a, a spiegare. All'articolo 24 si chiede di inserire un nuovo comma 13 dove eh, la giunta capitolina entro 60 giorni dovrebbe approvare eh, le modifiche al Uh, catalogo dell'arredo urbano uh, rivedendone i contenuti eh, inserendo gli elementi appropriati almeno uno per ciascuna zona di ubicazione per le seguenti tipologie presenti all'allegato B e c'è una serie di eh, tipologie ombrelloni, tende pannellature, fioriere, elementi complementari, apparecchi di riscaldamento prima erano compresi anche le pedane e i disfasori la sovrintendenza ha chiesto di toglierli noi li abbiamo tolti quindi questo è l'emendamento per appunto venire incontro alle osservazioni della sovrintendenza in proposito. Grazie.